Ciao a tutti, oggi sono veramente di una contentezza che probabilmente non siete abituati a vedere perché perché oggi è il giorno del vlog! Yeah! Finalmente il vlog che vi avevo preannunciato sta per uh, sta per vedere il vlog che vi avevo preannunciato, ecco come vedete non so parlare, cose come succede sempre quando ho un'emozione forte e Adesso manca ancora qualche ora, per voi sarà solo qualche secondo e quindi vi saluto per ora e ci vediamo dopo. Eccomi qui, adesso vedete perché sono così contento, finalmente dopo un anno di attesa sono riuscito ad uscire con qualcuno a chilometro zero, ma non è una persona qualunque perché questo vlog è anche una collaborazione, infatti vi lascerò il link al suo canale, al suo video di maggiore successo che vorrebbe completamente in, in mare in mano vi chiedo scusa se non, se non abbiamo ripreso tanto ma non ho ancora il cavalletto infatti ci troviamo in una situazione di, di fortuna però il Corte Max ha promesso di essere tutta la propria. esatto e quindi direi che è andato anche meglio di quanto mi aspettassi e se non siete iscritti iscrivetevi anche qui perché ci sono altre idee in arrivo vero? bravo, vero Collaborazione insieme, forse Riccardo tornerà a cantare dopo tanto tempo. <ride> Ci sono altre idee in arrivo, le vorrei condividere con tutti voi, Ho anche altre collaborazioni in arrivo ancora con altri youtuber, quindi rimanete sintonizzati. Spero che questo vlog vi piacerà lo stesso, anche se è praticamente super corto. Vi mandiamo un bacio. Un saluto e iscrivetevi anche agli altri al canale di Riccardo Merelli e anche al mio naturalmente con Max Grosseto ok io sono stato più fortunato di lui a conoscere Riccardo una persona fantastica che stimo e che spero la nostra amicizia continui anche nel tempo vai grandissimo vai. eh sommativo ciao a tutti ciao ci vediamo la prossima volta